di via brevi fotogrammi o treni in galleria è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans che cosa resterà? di questi animali denti dentro gli occhi tuoi fanno bucati distratti noi vittimenti di noi ora però ci costa di non amarsi più Danza la fame nel mondo Un tragico rondo Siamo sempre più soli Singola metà Anni sui libri di scuola E poi che cosa resterà? Anni di amori violenti Litigando per le vie Sempre pronti Fino in, in questa eternità, cosa resterà? Sorridenti da Windsor Sono già diventati graffiti E ognuno pensa a sé Forse domani è quest'ora Non sarò esistito mai. I sentimenti che senti tu Se ne andranno come scribes sareste